Questo è sempre un discorso al, a confronto tra il normalissimo EPA in fibra di vetro sulla destra e il teflon sulla sinistra, dove questa è una fase nella parte superiore, è prima del trattamento eh, utilizzato con perossido di idrogeno, C'è cioè stato fatto uno studio con perossido di idrogeno che viene utilizzato per quella che è una decontaminazione. Immaginate che in questo contesto, per esempio, il perossido idrogeno è quello che viene indicato nella normativa per quanto ci riguarda l'AEN 12469, che dopo andremo a vedere, <coughs> è indicato per quanto riguarda la decontaminazione di, dei filtri EPA. Ora, cioè, da aprire una piccola parentesi, È una norma tecnica, cioè tutto quello che noi vedremo non è soggetto a leggi cioè le norme tecniche che toccano le cappe biologiche, cappe di sicurezza biologica, che sono la N12469, la N14644, poi la 11202, c'è cioè tutta la parte di luminosità, rumorosità e quant'altro, le CEI, per le... sono tutte norme tecniche e non leggi. Stessa cosa vale per il chimico, che vedremo eh, più tardi, nel pomeriggio, è uguale, stessa storia, cioè abbiamo tutta la parte n 14178 Units, ts un 710, cioè tutte quelle che sono normative tecniche, non leggi. Perché vi faccio questo, vi dico questo? Perché spesso e volentieri il cliente è in balia di queste leggi, di queste norme, o di assistenze tecniche che portano avanti certi discorsi di è così che si fa perché c'è scritto nella norma, attenzione, no, c'è scritto nella norma e non è un'indicazione. Se il cliente, perché solo il cliente, Vuole fare in modo differente, prendendosi le sue responsabilità e questo lo mette all'interno della valutazione dei rischi, quindi un DPR interno, lo può benissimo fare, quindi voi fate sempre attenzione a che cosa vuole il cliente, che cosa accetta il cliente o parlare con il cliente, io sono solito fare questo con i miei clienti e si può anche diciamo, uscire dallo standard perché ci sono cose che possono andare bene e cose che non possono andare bene.